Famiglia numerosa si va d'accordo, è una meraviglia. Ecco. E lì tutti studiavamo, tutti avanti un anno, perché i mezzi economici non erano un granché, anzi, e ci siamo laureati tutti avanti un anno, sei sono diventati professori universitari, in di materie diverse. quindi e, Ma soprattutto quello è stato l'elemento formativo, perché. Quanto si è l'ottavo dei nove fratelli? La cosa principale è di non esistere, cioè tutto un sistema, capire benissimo quelle che sono le regole, perché vede la politica la si impara così, la si impara conoscendo le tue capacità ma anche i tuoi limiti. E I limiti sono sempre dati da chi ti sta vicino. Solo da bambino era la mania l'economia. Trafficavo, <ride> proprio era una vocazione ed è strano perché alla fine io ho scelto giurisprudenza, sapendo benissimo che facevo l'economista, che volevo fare economia, ma allora la facoltà di economia non era ben organizzata, non era.. Eh, la giurisprudenza soprattutto a Milano la cattolica era robusta no? l'ho fatto però con la tesi di economia studiando anche economia e poi sono andato a Londra ma ehm, avevo la passione politica ma il mio mestiere era di fare l'economista e soprattutto eh, mi piaceva fare eh, professore Tutte le cose che mi sono capitate, tutte, quasi tutte, sono nate da avvenimenti abbastanza casuali, no? Sono diventato ministro perché facendo una conferenza c'era il ministro del tesoro ad assistere di allora. Venne poi la crisi di governo poche, poche settimane dopo si doveva sostituire il ministro dell'Industria e allora il presidente consigliere Andreotti e il Ministro del Tesoro che aveva sentito la conferenza diceva mi è sembrato bravo, Brodi. perché non lo chiami? Io sono diventato ministro così. Venne una grossa crisi nell'Iri, grande struttura produttiva, non solo d'Italia ma d'Europa. Allora se pensate che c'erano di 600.000 dipendenti, quindi la roba, fra le banche, le tre banche italiane, l'Italia, eh, tutto il sistema telefonico, le autostrade, eh, erano tutte raggruppate nell'Iri e eh, mi chiesero di presiedere l'Iri, sono stato sette anni lì, appunto è venuto casualmente quasi. Insomma. La politica, quando il uh, paese cominciò ad avere le crisi dei partiti e arrivò Berlusconi, uh, la cosa che avevo fisso era di mettere assieme tutti quelli che io chiamavo i riformisti. E nato l'univo. Ecco, quello l'ho fatto, fatto non per caso, quello l'ho fatto non per caso, perché proprio lì c'era un disegno politico. Berlusconi non mi ha preso sul serio e alla fine quando ha reagito, ha capito che, che succedeva qualcosa di nuovo era troppo tardi per lui e ho vinto e lì è, è cominciato un bel governo poi mi hanno chiamato e lì, proprio lì è ritornato quasi il caso della vita a fare il Presidente della Commissione Europea cosa che mi, piaciuto, che mi è piaciuto moltissimo perché no, a Roma la passione politica è più forte ma a Bruxelles in quel momento si lavorava per il futuro c'era proprio la convinzione che si costruiva qualcosa che era nuovo nel mondo tornato in Italia nel 2005 si è ripresentata la necessità di ricostruire il gruppo riformista i tempi erano cambiati il secondo governo è stato più complicato del primo però è andato bene per due anni e mezzo proprio quando eh, mi ricordo le cose incredibili del nostro paese quando eh, proprio c'eravamo avuto una riunione detto adesso si è approvata la finanziaria abbiamo un progetto che va avanti il giorno dopo è cominciata la crisi, no? E in tutti e due i casi, in fondo, è stata più la paura che il governo funzionasse bene che non che il governo funzionasse male che l'ha fatto cadere. Questa è la strana sorte dell'Italia, no? La instabilità, il eh, paese così, e io ricordo sempre quando il primo governo, eh, ero giovane, il primo viaggio lo feci ovviamente a Bonn, allora era sede del governo tedesco. No? E con eh, allora il cancelliere Kohl, eravamo di quali sono le politiche diverse, ma c'è stata subito una grande intesa, no? cioè, anche perché poi c'erano radici cattoliche comuni, anche perché quello era in fondo un estroverso, no? E, e mi ricordo che quello che invece di durare 30-40 minuti è durato due ore e lui mi accompagna all'elicottero e mi dice è stato proprio bello Romano, chi viene la prossima volta? Questa è, io sono cresciuto con il desiderio di, stare, di dare stabilità all'Italia. Eh, io spero che questo si possa avere adesso. Gli anni dopo la fine del, direi così, di, di quello che veniva chiamato potere, no? dopo il 2008, sono stati forse gli anni più belli della mia vita, perché ho potuto riflettere, pensare, lavorare, attivissimo, intendiamoci, ho insegnato a Shanghai, in Cina e eh, nell'Università di Brown negli Stati Uniti quindi una specie però con eh, non con l'angoscia della decisione non con l'angoscia che la vita degli altri dipende da te e guardate quando si prende sul serio l'impegno politico è un peso è un peso poi naturalmente mh, viene anche gasato dal, dal successo eccetera però peso continuo e in fondo la mia più grande fortuna è quella di, di aver avuto finora una bella vecchiaia felice. Ho fatto il possibile, poi la misura del possibile lo diranno i posti, non lo so, ma, poi non mica la pretesa di entrare nella storia, non in un libro di storia, ma in una nota più di pagina, ecco. Eh, spero che questa nota sia positiva